Queste sono le radiografie della caviglia malconcia del mio amico fraterno Andrea Balocchi, al quale non solo dedico questo video, ma mando un augurio di pronta guarigione. Andrea, ci ritroveremo in pista più forte di prima per divertirci come facciamo al solito. Quindi vi lascio al video. Ciao! Mamma mia che ha fatto silvaggio! Mamma mia che ha fatto silvaggio! No, no, no, no, io tu sei, ti proprio. ricordo, no, no, aspetta, aspetta, io ti ricordo, caro Balocchi, e ti volevo fare eh. i complimenti a che sei vincitore del campionato. Vabbè, Rookie sì. Eh, ah, rookie, eh, eh, eh, ma io e te eh, siamo Rookie, oggi oh, c'è. Visione, visione B, visione B. però intanto te lo sei vinto, quindi... Uh -huh. Vabbè, le ho fatte tutte. Eh. Eh. Posso dirtelo una cosa, Andrea, Prenditeli i complimenti, perché comunque sei stato molto bravo. Veramente, quindi bravo vabbè, adesso mi raccomando eh, vieni seguito la macchinata eh. <ride> bastardo hai fatto il buffone prima eh! adesso vediamo, vabbè. bastardo sì, prima ti, os ti ospetta mi vabbè, ospetta... ti voglio eh, bene lo eh. stesso balocchi, lo sì. sai no? <ride> eh, eh, si, si pagliaccio, <ride> con, la, pagliaccio <ride> con la macchina nuova, dai pagliaccio <ride> lui, lui, costava. che, che, che, che, che... Guardalo! Guarda sti due bastardi di merda! Gran partenza di balocchi! E', e di silvaggio! Eh! <laughs> Uh, come passiamo adesso? No! Ah! Ti è piaciuto, vero? Pulito, pulito! E il formaggio mi sono andato al Mamma mia. Ah, che errore. E Minchia pure io Carmelo uguale. Minchia, come cazzo si mosso? Tu tu il carmello che va all'attacco guarda che è partita sì, mamma mia che frenata Vai, vai, tranquillo, ci mancherebbe, oh, lotta, lotta. grazie Andrea. grado che hai tenuto la linea però potevi non chiudere? Non <ride> è stata bellissima però Mamma mia che ha fatto Silvaggio, mamma mia che ha fatto Silvaggio, mamma mia, sono nato e vivo per vedere queste cose qua, incredibile, Silvaggio, mamma mia! Porca puttana ragazzi, sei il mio nuovo idolo! Una 488 con dietro una 296 che... Gli sta le il e questo mi fa il drift, cazzo. Mamma mia. Hai tutto il mio rispetto, cazzo. Non pensare al vedo male, pensa a resistere invece. Grande difesa di Silvaggio all'esterno. Carca puttana, ti pare che me la cede? Ti pare che me la cede? No, <ride> no cazzo, <me> la cede. <ride> Sì, sì, all'estardo! Che pezzo non è Ti corteggiamo da 4-5 giri, cazzo, silvaggio! no oh. No, tenta l'attacco selvaggio, il selvaggio. <ride> Mamma mia, senza frontiere proprio Carmelo, grandissimo. Mamma mia che lottatore, un gladiatore, il nostro Carmelo selvaggio. Ah, peccato Carmelo Hai fatto un gesto, caro Carmelo sportivo, bellissimo, eh! Cioè quando sei andato in drift Cioè Ma se se mio tu bello di gas. Intanto, scusate, il Fabri si porta a casa. Certo, la partenza pagliaccia. È stato bellissimo qualsiasi sia il risultato. La mia macchina secondo me più divertente della vostra.